in quella cultura se vi piacciono i nostri video mettete un like se non l'avete fatto iscrivetevi al canale attivate la campanella e speriamo di poter essere sempre graditi come, come per il nostro servizio ecco allora oggi parliamo di una di una di una categoria di un, potremmo anche definirla un partito una comunità trasversale ecco i famosi haverim amici, amici, associati, fratelli, chiamateli come volete, il termine è Haver, Haverim. E vi dico subito che eh, non tutti i farisei erano Haverim, ovviamente, però tutti i Haverim erano farisei, come dottrina, ecco, oltre che per militanza, militanza, diciamo, eh, teocratica. Per Rav Yehuda, siamo sempre nel periodo, che stiamo trattando, si evince in maniera indiretta che vi fossero pochissimi Haverim e tutti osservassero il voto di Nazireato. Ricordo che il voto di Nazireato, quello che perfino l'Apostolo Paolo, no? Tratta, alla fine è citato al capitolo 21 di Atti, ecco perché viene sempre eh, rappresentato nelle icone come pelato perché si era tagliati i capelli dopo il voto poteva essere transitorio perpetuo diciamo che e eh, ci tenevano a, a seguire quella legge eh, diciamo che due elementi caratteristici del nazireato per alcuni storici li aveva anche Gesù era o non ci tagliavano i capelli o, o e o, o e non bevevano vino, bevande inebrianti, cervogia, cioè birra, eccetera. Erano persone di un'onestà incredibile e, e erano molto de de de ci dedicavano a, a una vita molto pia e salivano spesso al tempio, al tempio. Stavano diciamo nell'area sacra, ecco. Quindi erano persone, noi potremmo dire, consacrate al servizio di Dio. H24. Ecco. Erano onestissimi, erano quelli più affidabili, ai quali addirittura ogni comunità, ovviamente non di Haverim, se avesse avuto degli Haverim all'interno, in qualche sinagoga, in qualche congregazione, gli si affidava la cassa. D'accordo? Quindi facevano secondo Rabbi Uda, eh, uno o tutti i voti di nazireato. Quindi Rabbi Uda era del parere no, che eh, Hun Haver non potesse con contrarre eh, impurità a causa di un morto. Ecco. Da questo si capisce, si può capire, come nella parabola del Samaritano, è vero che un Levi, un coe non potevano toccare un morto, ma questo aspetto di problematicità nel toccare un sangue o un morto, girarci a, alla larga, eh, fosse un'abitudine una, un che tutti gli uomini molto religiosi avessero, quindi anche Caverim. Ravi Eudà peraltro eh, ce, lo, ce lo certifica storicamente, ce lo dice, dice, non potevano contrarre impurità a causa del morto. Bene, contro questa idea Gesù si schiera, perché addirittura lui, pur avendo fatto anche lui probabilmente questo, questo, questo, questo voto, e poi andava a sapere se è stato perpetuo o temporaneo, questo non si può dire, però dalla trascrizione di Nazer, Nazoreo, No? non tanto nazaretano, nazoreo, nozri, ecco, potrebbe volere anche significare questo. Certamente alcuni suoi apostoli e discepoli lo erano, eh, adesso lo vedremo, e Gesù si, schiara, si schiera completamente contro questa idea, perché lui va a toccare i cadaveri, eh, più che altro la bara, ecco più che i cadaveri, la bara che comunque è assolutamente... Pensate, il letuccio del, del figlio della vedova di, di, di Naim, eh, insomma, lui non ha problemi no, a eh, fare questo tipo di intervento. Gesù va contro quest'idea. Gesù va contro quest'idea. Poi, se noi controlliamo bene Galati 2:9, dove il termine è coinonia, vediamo che Paolo sale da Pietro, Giacomo e Giovanni, così lui racconta ai Galati. Però la stessa cosa, la stessa immagine di essere, per poter essere accolto dai Haverim, devi avere tre Haverim che ti appoggiano, eh, l'abbiamo nel trattato del Talmud di, di Bekorot, non Berachot, Bekorot, cioè sulle primizie, il, il foglio 30b, dice esattamente la stessa cosa. Quindi se vuoi diventare Haver devi impegnarti davanti a tre Haverim, Pietro Giacomo e Giovanni, sono normalmente quelli che Gesù prende sempre con sé, due Cohen e, e Kefa, e comunque loro, eh, proprio per questa vicinanza a Gesù, si può capire che eh, Gesù li abbia sempre chiamati con sé perché era di quelli dei quali si fidava di più, ovviamente, essendo dei Haverini. Per la verità, era un Havera anche Giuda, quello che teneva la cassa, del quale Gesù si è fidato, l'ha scelto apposta. Forse questo ci aiuta a capire come mai, pur sapendo. Che l'avrebbe tradito, eccetera, e che, non, e che pur dovendo essere garantire l'onestà non era onesto, dice Giovanni: dice, teneva la cassa, ma non era onesto, non per, disse così, non per, per, per, eh, perché si interessava dei poveri, ma perché era disonesto e teneva la cassa, ecco, quindi anche Yehuda era così, però Pietro Giacomo come Giovanni hanno fatto un percorso piuttosto, piuttosto netto, ecco, e quindi Gesù gli aveva vicino. Paolo vuole andare in comunione con loro e quindi Eigala ti racconta: Dice, Io volevo essere associato. E andà. Il termine che noi usiamo per Haver è amici o ecoinonia. In greco si usano questi due termini, però di fatto erano Haverim. Per il Rave Giuda, sempre pochi Haverim sono pochi, e questi pochi sono tutti osservanti, e osservavano almeno un elemento del voto del, del Nazir. Hillel, ecco qui. Eh, siamo sempre all'epoca di Gesù, Hillel è, è praticamente nato eh, anno più o anno meno dalla nascita di Gesù, Hillel dice che un amarez, di cui abbiamo parlato tante volte, che è la stragrande maggioranza della popolazione, vuol dire popolo della terra, no? quelli che sono poco impegnati nelle cose religiose ebraiche, un, un amarez non può essere un Hasid, e questo lo troviamo nei Pirkei Avot eh, 2.5. Eh, riferita alla villetta. Un coen, un sacerdote, eh, può essere un amarez, nel senso disinteressarsi dell'aspetto della, dell religioso indipendentemente da poi il servizio che lui deve fare al Tempio, eh, che ci mette impegno o non ci mette impegno perché gli è stato trasmesso dai genitori, può essere un amarez. Però eh, anche se diciamo retrocede a questo livello di poco impegno che la sua famiglia no? diremmo meglio ancora la sua casta gli impone il suo clan gli impone e anche la tribù di Levi gli impone comunque sicuramente farà parte del mondo nel mondo futuro perché è uno che santifica e benedice il popolo eh, da parte di Dio e questo lo, lo, lo troviamo nel trattato di Iomà sapete che è il trattato che normalmente fa riferimento fa riferimento al giorno del Kippur, vuol dire giorno per eccellenza, no? Shabbat Shabbaton, no? Shabbat, Yom 1, 6, ma lo troviamo anche nelle Horayot 3, 8. Poi abbiamo i Hakamim. I Hakamim sono i saggi, i grandi maestri, i veri maestri, non si traduce ovviamente con il termine maestro, che il termine maestro è Morè e non è neanche Rav. Il Hakam è una persona estremamente eh, saggia e pia saggia e pia, saggia di testa e pia fa la pietra, cioè vive la sua fede concretamente, i hachamim non si consideravano ovviamente un gruppo a parte o peggio ancora una setta, tutt'altro. Sapevano che loro vivevano una, una forma di Havanah, di, di, di volontà eh, forte e di attaccamento forte ad Hashem e avevano un patto speciale mh, che cons era, consisteva in un atto di conversione proprio Ufficiale pubblica, tutti conoscevano che lui aveva fatto, diciamo, era tornato a Dio. Ecco, ecco vorrei soffermarmi su questo perché quando Gesù parla spesso e Battista, dice: convertitevi, convertite, cosa sta dicendo di fatto? Sta dicendo alle persone che erano poco interessate, figli di Israele, no? le pecore perdute, la di disabilità perdute, bisogna vedere cosa si intendesse anche su quello all'epoca, di fare questo di diventare dei kakam, di diventare dei Kedushim, di eh, diventare dei, dei, delle persone zelanti, devote, amanti di Dio, per poter trasformare la società. Ecco, non era solo per un problema personale, era per un problema personale ma nazionale, non dimentichiamolo mai. Noi cristiani abbiamo più il discorso del rapporto personale con Dio che ci, ci mancherebbe, però eh, non abbiamo il concetto di nazione. Ecco, invece il popolo di Israele è popolo di Israele è nazione. Non dimentichiamoci mai che Gesù è stato crocifisso, con scritto sopra eh, re dei Giudei, re dei Giudei, quindi di una nazione. Ecco. Quindi eh, i Hakamim ehm, non si considerano un gruppo particolare, ma hanno preso un impegno pubblico, ecco. E quindi eh, si escludono no? da, ogni altro, altro, da ogni altro atto profano della vita. Cioè tutta la loro vita è, in, diciamo, punta sulla santità, sulla santità. Bene, abbiamo così, molto semplicemente, riassunto gli elementi più importanti, eh, sicuramente dei, dei Haverim, e poi così abbiamo parlato un attimo anche dei Am di cui parliamo poi sempre, e preferiamo, visto che sono, è la maggioranza del popolo di Israele, era, era Am Haaretz, oh, un popolo, folla, no? quando nei Vangeli noi troviamo queste, queste, queste definizioni mh, normalmente io lo tratto parcellizzandolo per le varie eh, problematiche che affrontiamo, non so, la penitenza l'espiazione eh, la fedeltà al patto eh, ecco, allora lì vediamo come si comportano gli ammarschi, ecco, invece no, qui ho voluto fare una, piccola, una piccolissima monografia sui caverini proprio per farvi capire che all'interno del, del, del corpo apostolico ce n'erano almeno quattro uno che non ha fatto una bella fine ma gli altri tre sono stati un po' le colonne pensate alla trasfigurazione vi saluto e vi ringrazio e come dico sempre alla prossima, ciao!